E buongiorno, mondo! È tardissimo, abbiamo steso le tende per provare a farle ad asciugare, adesso che erano quasi asciutte, sta ricominciando a piovere. Quindi, ci diamo una mossa e il buongiorno me lo do poi, magari sulla strada. Ciao, ragazzi! E poi ci ne... dici. Ed eccoci in strada, ragazzi! Siamo a Yulm, stiamo accompagnando Dini in stazione a prendere il treno perché c'è il 20% di probabilità di pioggia. In questo momento non sta più piovendo, ha piovuto ovviamente solo mentre ritiravamo la tenda, così mi è ritirato come al solito, tutto bagnato e zuppo e, e niente, si pedala anche oggi ragazzi, 80 km pianificati, a dopo! alla stazione di Juhl, Muri e le Dimi sono andati dentro a fare i biglietti, speriamo per Dimi che vada tutto bene perché come potete vedere alle mie spalle c'è uno sciopero dei ferrovieri tedeschi o locali, non si capisce bene, comunque i treni sembra ci siano e niente, vi aggiorniamo sulla strada come al solito è il Munster, è la cattedrale di Ulm, non l'ho studiata però credo che sia un tardo gotico, quasi barocco. Ci sono gli archi rampanti di lato che reggono le volte a crociera, probabilmente è una pianta greca, hai tutti gli archi acuti è una decorazione incredibile guarda come sono sottile tutte le, le colonne le decorazioni sulla facciata la torre e la buglia con tutte quelle decorazioni e i gargoyle cioè è incredibile una roba... la roba è più bella del Duomo di Milano la dichiarazione di Muriel è stata questa secondo me è più bella del Duomo di Milano e eh, mi spiace perché come al solito io monumenti, chiese, lo sapete ve le faccio vedere sempre contro luce ma la GoPro ben o male Aiuta perciò speriamo di essere riusciti a farvela vedere Qualche spiegazione il buon Murielito ve l'ha dato che è il mio architetto di fiducia <ride> Disoccupato Disoccupato e viaggiante però comunque sempre architetto Ragazzi il meteo dava il 10% di probabilità di pioggia, siamo partiti da 5 minuti e indovinate un po', guardate là, piove, avessi le stesse probabilità di vincere il vinci con lo stesso successo, guarda, sarei ricco scondato. Ragazzi prendiamo l'autostrada tutta dritta Senza telepass e via sulle, con Si pedala in autostrada, si pedala in autostrada con la pioggia Un posto di merda eh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 viene deciso di salire su alla chiesa del paese in bici nonostante la salita per andare a prenderci un caffè e ovviamente inizia a diluviare bello secco bello deciso ma muriel al pedale imperterrito è una roccia non si ferma guardatelo come va guardateli come gli scorre l'acqua sulla schiena lui sceglie la scorciatoia e il giappino lo supera alla ricerca di una tettoia no, <ride> ragazzi mi Muriel guarda le scarpe ma secondo me perché assurda gli ha messo il culo in faccia no ho bisogno delle scarpe guarda la mia suona il suono delle scarpe del Murielito da rifare Johnny c'è bisogno del tuo aiuto C erano più salite difficili e guardalo lì come arranca ragazzi sembra incredibile ma è addirittura spuntato il sole Murio si è tolto anche l'antipioggia se l'è rischiata così perché prima quando ha smesso ci ha dato il tempo di togliere l'antipioggia appena l'abbiamo tolta è ricominciato a piovere io per scaramanzia me lo sto tenendo su però in effetti se guardate il cielo adesso è bello azzurro rispetto a prima che era grigio, nero, cupo e quindi pedaliamo, ci mancano 30 km all'arrivo, ma non abbiamo ancora fatto la sosta pranzo e magari ci fermiamo solo in una bakery a prenderci un panino. Eh, un po' di fame mi sta venendo. Pedalo, perché sennò no Muriel mi distacca. Ciao! fatto una piccola pausa pranzo fermandoci a un discount prendendo un paio di panini del salame, del formaggio, dell'uva, una radler e non vi abbiamo fatto vedere che mangiavamo perché non era poi così interessante, siamo rimasti seduti lì al parcheggio del discount ma perché volevamo fare una pausa veloce, che ci mancavano ancora solo 26 km, adesso sono tipo 20 e il clima... Come vedete si sta guastando già di nuovo e speriamo di arrivare prima che cominci a piovere per montare le tende perché adesso vi faccio vedere là davanti proprio dove stiamo andando noi che cielo c'è guardate eh? aspettate un po giro guardate là dove pedala muriel il cielo là in fondo è tutto nero un'altra volta e speriamo che non piova io speriamo che me la cavo dicevano in un libro e in un film quindi pedala Giappino pedala Murielito pedalate from a to bicycle ragazzi andiamo proprio dritti verso le nuvole sono lì in fronte a noi ci mancano una quindicina di chilometri e un paio di salite ma ci siamo speriamo di montare le tende prima che piova si parte, game on, verde! c'era mio fratello che mi stava parlando per spiegarmi la strada ma io ero lontano, non ho sentito niente ma faccio finta di aver capito voi non diteglielo ma guardate un po' in che bel boschetto vi abbiamo portato oh? guardate qua finalmente un po' di natura selvaggia eh? com'è Muriel? bellissimo! a parte la salita costante eh va bene, quella leggera, fa. leggera. leggera. tutto per scaldare le gambe a fine giornata per farci venire la sede per la birretta di fine giornata che lui non può bere, bevo anche la sua Aha. a dopo ragazzi, mi ha fregato mio fratello mi ha detto che mancavano 20 km invece con la deviazione che abbiamo preso per andare al camping che è a nord fuori dalla città ne abbiamo 16 adesso ancora altro che e quindi siamo a 69 pedalati più almeno altri 16 e si va ragazzi e si va dopo la salita costante siamo in una bella discesina in mezzo al bosco umido con un sacco di lumache per terra da evitare e via e via che si va 43 allora con la discesa e la pioggia l'ho detto che si va, ragazzi. Nulla da fare oggi. Va così, diluvio universale. Di nuovo a pochi chilometri dal nostro campeggio. Adesso decidiamo. Lui parte e parto anch'io. Si va, ragazzi. Si va, zuppi e bagnati. Porca puttana, non va bene oggi. Non va bene, P***lo. P***lo vento e pioggia pessima questa volta pessima mannaggia come in svizzera quasi porca miseria boh sono già bagnato fino alle mutande quel poco sole di prima ci aveva asciugato e adesso siamo peggio di prima Ragazzi siamo in un camping di lusso, le biciclette sono lì dietro, qua ci sono i bagni e muri e le dimi sono lì davanti, abbiamo recuperato dimi qui al paese, com'è che si chiama Augusto? Vabbè comunque uno dei nomi tedeschi che non riusciamo mai a pronunciare, e non abbiamo neanche montato le tende, non ci siamo lavati, siamo ancora zuppi fradici dalla porzione che abbiamo preso prima che vi abbiamo fatto vedere e andiamo a mangiare prima che ci chiudano tutto anche qua e visto che non abbiamo tempo neanche di metterci a cucinare andiamo a mangiare al ristorante e dopo facciamo tutto monteremo le tende e faremo una doccia bollente eh? hai voglia di una doccia bollente Muriel? Sì, non vedo l'ora anch'io ragazzi a dopo